Ciao a tutti, oggi prepareremo il riso zucca, salsiccia e funghi. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono cipolla, olio extravergine di oliva, zucca, funghi surgelati, salsiccia, riso, vino bianco, acqua, dado bimbi, parmigiano, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla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 120 gradi, velocità 3. Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo la zucca e la facciamo cuocere per 5 minuti 100 gradi velocità 2 Aggiungiamo i funghi la salsiccia e facciamo insaporire per 6 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità 1. Aggiungiamo il riso e lo facciamo cuocere per 3 minuti. 100 gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungiamo adesso il vino e lo facciamo sfumare per 3 minuti: 100 gradi, antiorario, velocità 1, senza misurino. Aggiungiamo adesso il dado, il pepe, il sale e l'acqua. Amalgamiamo bene sul fondo. E facciamo cuocere per 9 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Trasferiamolo in una risottiera ben imburrata. Dopo aver trasferito il risotto nella risottiera, sproverizziamo con il parmigiano. Cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi ventilato per circa 15-20 minuti. Il riso è cotto, andiamo a impiattare. Riso zucca salsiccia e funghi. Grazie e alla prossima ricetta!